Ce l'ho fatta, finalmente ho trovato la soluzione, Magic Mask. Con questo visore potrete utilizzare l'FPV su tutti i droni. Sì, avete capito molto bene, su tutti i droni, che sia un drone della DJI, che sia un drone della Fimi, che sia un drone da 20 euro, voi con questo visore potrete pilotarlo tranquillamente. Ma come funziona? Andiamo a scoprirlo. Andiamo subito in esterna e proviamo questo visore. Ma prima di ogni cosa io vi lascio il link in descrizione di, del sito della Magic Mask dove voi potrete acquistarlo e utilizzando il mio codice che trovate sotto nella descrizione eh, avrete un 15% di sconto sull'acquisto di questo visore. Quindi andate a vederlo. Ah beh ov ovviamente iscrivetevi al canale qui sotto e accendete la campanella. Molto importante per vedere una notifica che è uscito un mio video Molto importante Eccoci qua che siamo venuti a provare Il nostro visore con il nostro drone Vediamo come va Mettiamo subito all'opera Missione compiuta, siamo riusciti a guidare il nostro drone con il nostro FPV della Magimask e sono molto contento che Magimask mi abbia inviato questo visore perché probabilmente se non me l'avesse inviato l'avrei comprato io perché utilizzare il mio drone con finalmente un FPV che eh, simula l'FPV chiaramente e comunque ha un video molto molto chiaro in digitale eh, che riflette lo schermo del nostro smartphone e quindi cosa si vuole di meglio grazie MejiMask e eh, mi raccomando e quindi bom, ci vediamo a casa molto contento ovviamente vi lascerò il sito della MejiMask così potrete acquistare questo prodotto e magari dargli una curiosata e come ho detto prima vi lascio il link in descrizione con il mio codice sconto se volete acquistare questo visore ovviamente questo visore fa molto molto di più infatti voi potete utilizzarlo con varie applicazioni come guardare dei film allora voi ritroverete vi ritroverete subito questa scatola troverete questa cosa questi li vedremo in un prossimo video mettiamo da parte la scatola Eccolo qua, il nostro bellissimo visore Magic Mask. praticamente semplicemente senza annoiarvi è un visore dove si apre con la cerniera, ha delle lenti molto speciali per poter eh, vedere tutto lo schermo del nostro smartphone e non, ve, non verrà diviso lo schermo dello smartphone quindi non sarà un effetto 3D ma una realtà aumentata ovviamente avremo il focus mm. Qua sotto abbiamo una, un lock, una specie di chiusura per poter regolare il tutto Quindi quando voi avete il visore semplicemente potete tirare Tirate e voi vi regolate in base al vostro occhio Quindi potrete vedere molto bene a fuoco le immagini che voi volete Quindi semplicemente voi inserite il telefono qua il vostro smartphone, state attenti ai pulsanti se no vi chiude tutto, noi semplicemente dobbiamo chiudere, chiudere tutto con le cerniere e indossarlo, abbiamo le sue stringhe per poter metterlo nel nostro capo e tutto è pronto una bella stoffa molto solida molto rigida qua abbiamo la, la scopertura per la fotocamera perché noi possiamo utilizzare questo visore per la realtà aumentata di cui ne parleremo in un prossimo video ah e per farvi vedere solo una cosa qui abbiamo la realtà aumentata possiamo praticamente entrare nel mondo della virtuale della realtà aumentata ma che cosa significa la realtà aumentata ancora al prossimo video quindi un prossimo video vedremo come utilizzare questo visore ovviamente se non avete un drone cosa vi serve ma ci sono tanti tanti altri modi per cui utilizzare questo questo visore quindi ci vediamo alla prossima rimanete sintonizzati e ciao